Sì, sì, sì, io come dici, se io vivo di se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 Non posso fare niente di più. Sì, sono molto di essere venuto qui. Sì, di essere di di di I'm gonna make the lava the Rain a tacos From out of the sky Tacos No need to <laughs>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 La mia vita è la stessa, non solo la vita, ma anche non c'è Non mi interessa. Non è interessa. Certo, non dovevo dico dai dai non fare poi già siamo amore mi You do no, this, John. You do this. You do no. this. You do this. You do this. You do this. Get noob! Get new. Get new. Get okay. Get new. Mm-hmm. <laughs> Allora, che venuto. video. Ascolta la sedia e si va via. e vai in cucina. Non aveva mai ragione. Allora sai, lo figlio suoi appuntamenti. poliziotto non si separa mai dalla squadra. Sembra che abbia tentato di usarlo. l'ha la sai Sentite, George si è portato a casa al centro Lui ne George. Please. Oh, yeah. <laughs> so Potrebbe guidare un big up, un e forse diverticiato di nero e di marrone scuro. Anche blu! Venite a vedere! Come avevate detto a una radio che canta la polizia! Oggi! E presto! Dai! è venuto qui ragazzi guardate le campanelle che è viva e ha lasciato questi regali per lui che uomo romantico la sua versione di romantico che cosa voleva venire qui perché innamorato di lei 我常常客的 這裡na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 Често я тебя смущаю. Понял? Понял? Понял? Понял? Понял? Понял? Понял? Понял? Понял? Понял? Понял? Понял? Понял? Понял? Sì, le hanno cominciato a sudare Ani mm -hmm. e non ci sono noi non è aveva solo 23 Marco che hai detto Marco un attimo tuo dai un dei non mi andare a la scolastica dove è come un come che cosa Aveva scopo sì, Qual era che il mio primo o il mio Questo idiota! Sono, sono i bambini. le preso i partiti della scuola Moss, soltanto quelli di E ha fatto il porto. Ma che scuola, come voglio un non ti preoccupare, non mi ha mai provato. Li troverai? Come massimo, me me io ne ho messi a marciare io, eh! Che stai, popolazione dei sei? Quindi, fatemi un'altra. Se è Jane che c'è chi non l'abbiamo, non sì, invece. Ma che sciocco. Giù, giù, giù, giù, Quando ti mancava la strada, Jay, per anni e anni è tornato in questa città per vedere lei. Tutti questi anni, perché? Dice di essere innamorato È innamorato di me, perché? È quello che dice. Si nasconde dentro il suo vecchio mm. vermaio e la osserva, e quando si ah, va la Ah, mi sono, sono affatto belle, sono fatte con le ossa di persone che hanno torturato e ucciso. Quell'uomo non è un uomo. Jane, lei è stata rapita da un siria killer. Ma lui è tornato qui per me? È vero? Non per oggi, lui è venuto per me, è vero? Mi hai ordinato di fuggire, ma no, io non voglio fuggire. Ah, ho un di nuovo, vedo che sono faccia e non so che qualche volta volta mi sembrava di tornare mio. a casa mia. Ah oh io stavo male con i risorse io noi li troveremo e se non li troveremo moriranno di soletti non ha preso paese non lei non è complice di nessuno è soltanto una <halla> vittima Non c'è il mio bambino ha è il lasciatelo andare non è Certo, non potrei mai averne sulla coscienza. Nine, nine, nine, Quando succederà, come dagli altri, le toglierà E solo allora Non credo che succederà. Non credo che...